Io pensavo che mio marito fosse malato, fosse disagiato. Invece poi ho scoperto che aveva una vita sessuale attivissima, non con me ovviamente con le altre donne. E allora io gli dicevo. Chiara Francini al Teatro Petrarca di Arezzo con coppia aperta, quasi spalancata, reduce dalla co-conduzione di una delle serate del Festival di Sanremo, in coppia con Alessandro Federico, è stata la protagonista dello spettacolo di Dario Fo e Franca Rame con la regia di Alessandro Tedeschi. Insomma, poi tutti i capolavori, è assolutamente sempre attuale, sempre sempiterno e d'altronde l'hanno scritta due geni, e racconta questa sempiterna favola, questo sempiterno martirio che è l'amore quando è coppia. Si tratta di uno degli appuntamenti organizzati dall'assessorato alle pari opportunità e dalla fondazione Guido D'Arezzo in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna. Io batto il marciapiede avanti e indietro con in testa un cartello con scritto lavata, profumata, defilata, lavori. classica commedia all'italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del 68 e del mutamento della coscienza civile. Io trovo che siano nella loro fragilità due persone che provano a essere intelligenti, a volte ci riescono, a volte no. Una descrizione con toni divertenti ma anche drammatici delle differenze tra psicologia maschile e femminile. Una sorta di movimento contrario perché alla fine la grande forza della donna è proprio il fatto di aver, di aver acquisito consapevolezza di ciò che la fa felice, di ciò che vuole. Dall'altra parte invece il maschio eh, si, sente, si sente morire perché sente di aver perso un qualcosa che pensava fosse immutabile e non si accorge di aver accanto invece una donna che è una donna che si evolve, che è una donna intelligente, che soffre e dalla sofferenza trae però anche la forza di poter cambiare e capire che può essere una donna anche, insomma, libera giustamente e lui non ce la fa. Però dal mio punto di vista raccontare la parabola discendente di un uomo è una cosa molto bella. Festival.